ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un money glitch per chi veramente non ha proprio soldi e quindi andiamo a vedere questo money glitch ragazzi allora per fare questo money glitch innanzitutto dobbiamo avere un amico che ha questo tipo di auto che, che ho io ovvero la dubsta e non è una dubsta comune è una dubsta molto particolare quindi non pensiate di poterla comprare e, e poter usare una dusta, qualunque insomma dobbiamo venire in questa missione allora perché in questa missione perché questa missione ragazzi ha l'orario bloccato e quindi automaticamente sarà sempre quell'ora nella missione l'auto di cui vi stavo parlando è questa ragazzi allora dobbiamo andare allo santos custom del porto adesso vi faccio vedere non del porto scusate ma dell'aeroporto e qui in pratica dobbiamo andare da queste parti e dobbiamo eh, fare dei vari giri in questa zona in maniera che quest'auto spawni ma adesso procediamo insomma andiamo all'aeroporto andiamo allo santos custom allora incominciamo a fare eh, questo giro da qui ragazzi ovviamente io sto mandando il video in velocità però eh, comunque sia mh, vi renderete conto insomma allora l'auto spawna dove vi ho fatto appena vedere quindi in pratica noi dobbiamo incominciare a fare questo giro ragazzi partiamo da qui come dicevo io lo mando sempre in velocità il video perché altrimenti ci mette un botto partiamo da qui, cerchiamo di non guardare mai il punto da dove spawnerà l'auto allora come vedete qui è spawnata un'auto ma a noi non, non interessa quest'auto allora eh, spawnano spesso auto modificate ragazzi quindi auto di tutti i tipi modificate che ovviamente non è che ci daranno chissà quanti soldi, l'unica auto che ci darà molti più soldi, intorno a 23.000 e qualcosa, è questa qui ragazzi, la potrete trovare di due versioni, o oro o argento, come vedete è spawnata una ruiner, che però a noi non interessa, come avete visto è già mezza modificata, e quindi andiamo a ripetere nuovamente il glitch, e quindi eh, ci rimettiamo a passo duomo ragazzi non andiamo molto veloci ma andate a passo duomo io come ho già detto sto andando in eh, velocità raddoppiata nel ditch e come vedete è spawnata un'auto dorata comunque e argento quindi ragazzi che cosa vi resta da fare prendere quest'auto e portarla nel vostro garage allora come ho già detto questa dubsa è molto particolare quindi se un vostro amico ce l'ha l'auto spawna, altrimenti non spawna cosa fondamentale, vabbè adesso vi faccio vedere che comunque ha qualche modifica, eh, C'ha i cerchi c'ha parecchie cosine ragazzi, C'ha effettivamente parecchie cosine come auto, oltre al colore cromato insomma e spawna di due versioni, questa versione qui che è la versione cromata e la versione dorata la mettete in garage e l'auto è vostra e così mh, per parecchio insomma no? fate avanti e andrea, avanti e vedete, non lo so, comprate il garage vicino all'aeroporto io ce l'avevo qui però eh, fate avanti e indietro e avrete molte più auto per il valore di un 23.000 allora ragazzi mh, vi spiego una cosa ci sono anche altre auto in mappa però questa è l'auto che paga di più. Paga molto di più di tutte le altre. Quindi io consiglio di fare il glitch con questa auto. Perché sennò altrimenti ci sono le Sentinel, il Sand King, l'auto delle bande. Se volete porterò anche altri video dove rintracciare queste auto. Però sappiate fin da ora che pagano molto di meno. Detto questo ragazzi, spero che vi sia utile. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.